Parliamo adesso anche di subacquea in rosa con Un mare di donne, il nuovo progetto della WISP. Lo facciamo con Cristina Boniatti di Trento, responsabile nazionale parità di genere appunto della subacquea WISP, ideatrice del progetto, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a Tutti, tutti, Simpli Best. Ci racconti di che cosa si tratta questo progetto. È un progetto che nasce da lontano, già dal 2013 e lo proprio lo si vede nel nome, un mare di donne, quando mm. mh, delle amiche, in realtà tante amiche e amanti dell'acqua, da Trento decisero di fare un viaggio verso Genova per andare al mare. C'erano donne di tutte le età e la cosa strana è che al ritorno in Corriera Tutte le donne avevano vissuto il mare, ma tutte in modo diverso e per me si è aperto Tipico femminile lampanina. direi. <ride> <ride> come realizzate questo progetto? In cosa consiste? Il progetto nasce appunto, all'interno di un'associazione di promozione sociale quale è WISP e più precisamente appunto, come diceva lei nel settore dell'attività subacquea con un obiettivo che è è forse un po' ambizioso però è quello di rendere la donna consapevole che può fare qualsiasi cosa e la abbia voglia di fare e la, la possa fare semplicemente provando come la fa in tantissime sue voi per questo avete momenti. proprio realizzato un questionario giusto per capire come sì. ci si rapporta con l'acqua ed è stato sì. elaborato da psicologhe e sociologhe Perché? Sì, anche docenti e medici questo questionario mira proprio a andare ad esplorare quello che è il mondo sommerso della donna, con delle domande quali, per esempio, la sensazione corporea eh, ti suscita quando entri in acqua o quando ti immergi. Ma anche semplicemente quando la tocchi. Ecco, le posso, ci sono varie comunque, risposte. quello le che le riuscite risposte... a vedere è che c'è un approccio differente tra donne e uomini. Sì. In che Però, senso? Eh, In che cosa particolarmente? Eh, guarda, Porto un esempio che forse dà subito l'idea. Ehm, normalmente la subacquea, è, la subacquea è intesa sotto acqua, quindi parlo sia di apnea sia di bombole. Mm -hmm. ehm, parlando di bombole, ad esempio... Eh, eh, non tutti sanno che andando sott'acqua le donne consumano, hanno dei consumi molto molto più inferiori di quelli degli uomini, quindi anche il requisito della forza che forse no eh, uno immagina no, colloca, assolutamente la immagina, subacqua esatto. con l'elogatore non, non, non è una cosa di forza assolutamente è esatto. assetto, è tranquillità esatto. è gustarsi anche il bello che certo. si vede certo e soprattutto questo e il progetto che vuole proprio riflettere, non tanto sulla parte tecnica però, perché questa ormai anche qui no, è molto evoluta. Ci sono eccellenze, che... se parliamo dell'apnea ad esempio Alessia Zecchini così per fare un, un, un nome certo e infatti la mente mi viene proprio in mente prima di Alessia che ho anche saluto ma mh, mi viene in mente ancora negli anni 90 Rosanna Maiorca no? La figlia certo. di Enzo Maiorca che è stata la prima a superare i meno 50 metri ah, quindi sì, la donna ce la può fare. Assolutamente. Oggi parliamo di Alessia che supera i 100 metri sott'acqua. In incredibile, area. è incredibile. Tornando eh, al vostro addirittura... progetto, tornando al vostro progetto avete avuto fino adesso due incontri ma ne avrete anche numerosi a breve, giusto? Sì, allora il progetto si colloca su tutta Italia, la cosa interessante è che è coordinato da me da una donna, ma ogni referente regionale è donna e quindi questa è una cosa secondo me è una struttura interessante il programma prevede degli incontri, alcuni sono già stati fatti, in ottobre a Trento all'11 febbraio è stato fatto in Toscana, a Montignoso il, il, oggi Oggi sono in viaggio verso Genova perché nel pomeriggio avrò il piacere di partecipare al premio Marcante presso il Museo del Mare Galata. e in quell'occasione, esatto, il Galata. In quell'occasione eh, avrò il piacere di incontrare un operatore tecnica subacquea, una donna, una delle pochissime donne che vedo... Graia Vanzetto. <ride> vedo qua nel lei... programma anche altre date, il 3 marzo a Pordenone, poi, poi ci sarà Ravenna, certo. Bergamo, il 26 Beh... marzo, la Sicilia. Prima da, esatto. di salutarla proprio molto in una battuta ho visto che è intervenuta anche la musicoterapista soprano Irene Bottura, per quale sì. motivo? Perché il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua, quindi Irene lavora sulle vibrazioni, qualsiasi esse siano. Poi le vibrazioni che ci attraversano e vanno a sollecitare proprio quell'acqua che è dentro di noi. Se queste sono armoniche... Innescano in noi un riequilibrio proprio fisico, psichico, emotivo, spirituale e ci permettono di vibrare in armonia con la natura. E infatti anche semplicemente quando uno fa il bagno sta bene, quando fa il bagno a mare è <ride> eh meraviglioso. Dai, questo piacere esatto. di... Allora, grazie bene. mille, grazie mille Cristina Boniatti grazie. di Trento, responsabile nazionale parità di genere della subacque WISP, ideatrice del progetto Un Mare di Donne, a risentirci. Grazie.